ciao ragazzi di nuovo insieme allora oggi per mia grande felicità sono stato rinvitato ora è un po di tempo non posso permettere di riparlare di Giacomo. E una richiesta che mi è stata fatta sotto a um, mi pare ho visto il tuo video la leggo la richiesta che potete fare anche voi le, vo le vostre diciamo sul mio sito nella pagina video lezioni Uh, Tommy23 mi ha scritto ciao ho visto il tuo video la versione live di The Dry Cleaner from Des Moines spero si pronunci così comunque dovrebbe essere tipo la lavanderia di, di questo Des Moines Moines sentiamo come si pronuncia perché oggi non voglio fare The Dry Cleaner from Des Moines The Dry Cleaner from Des Moines ecco così con quel pezzo lì, la versione live che trovate a questo link riusciresti se ti va a fare un tutorial della versione studio un po' più alla mia portata <ride> grazie eh, allora, il video invece da versione studio, pezzetto, è a questo link e oggi vi parlerò di questo brano allora, sì, ci sono due versioni che sono anche parecchio eh, diverse, diciamo diversi gli arrangiamenti, eh, quel live di cui parlavamo, il live famoso, Shadows and Light, con Pat Metini, eh, Michael Brecker, Al Sax, Donalias, eh, insomma, formazione eh, clamorosa, diciamo, mentre nella versione studio ora non mi ricordo chi c'era, di musicisti, a parte Giacomo che ha fatto anche l'arrangiamento de, delle parti dei de fiati. La Versione live è molto molto complicata, in effetti, la, la parte di basso perché si, si arriva quasi a un, a un jazz molto molto spinto un, eh, a velocità molto alta. Giacomo fa una linea di basso veramente tosta, eh, ci stetti veramente dei mesi a studiarla. La versione studio, effettivamente, è un pochino più, eh, diciamo, fattibile, anche se come tutti i brani hanno bisogno del de, de tempo per eh, immagazzinare tutte le cose le... sapete come consiglio io sempre di studiare brani quindi non limitarsi a risuonare eh, più o meno bene la parte di basso ma cercare da un brano di apprendere tante cose la prima cosa ovviamente che, che viene all'orecchio è questo andamento eh, ora parlo ovviamente da versione studio oggi questo groove con delle semplici, delle semplici percussioni quasi e il basso che fa, fa tutto classico di Jaco, quindi non a caso Johnny Mitchell eh, quando l'ha scoperto chiamava lui eh, quasi tutti i brani insomma dei, dei 4 o 5 album che hanno fatto insieme Ehm, proprio perché eh, aveva trovato in lui quello che cercava per esprimersi al meglio con questi brani ehm, ovviamente dicevo, quello che, che subito ci viene all'orecchio è questo andamento eh, un po' swing eh, che non ho ancora trovato un, un termine da accostare giusto eh, un genere musicale che possa racchiudere questo brano non lo so, comunque eh, diciamo che va suonato con l'intenzione swing però alla, alla con ecco. col suo staccato con le ghost con l'utilizzo de, delle corde a vuoto e tante altre cose Allora andiamo a vedere innanzitutto su che accordi gira il brano anche se specialmente nella prima parte di armonia c'è cioè solo appunto giacolo quindi sono accordi un po' eh, come dire eh, o no, immaginari, però sono sottintesi, diciamo, ecco così in realtà il giro armonico è molto semplice eh, siamo si bemolle e eh, sono accordi di settima quindi è praticamente un giro blues quindi 4 battute di si bemolle settima sto tralasciando un attimo l'introduzione 4 <ride> di si bemolle settima 2. Battute di Mi bemolle settima, quindi quarto grado classico del de, de giro blues. Torna in due battute di Si bemolle settima, qui primo grado. Poi il quinto fa settima, una battuta, quarto Mi bemolle settima e due di Si bemolle settima. E riparte due giri. Identici, mentre il terzo giro c'è la prima uh, variazione classica appunto del de blues, de jazz blues, chiamiamolo un po' come, come volete. Quindi invece di tornare sul uh, 4 battute di Si bemolle 2 di Mi bemolle, e qui c'è il primo cambio che invece di tornare sul primo grado va sul terzo grado: uh, Re minore settima, una battuta Sol settima. Quindi eh, sarebbe un secondo quinto del Do minore settima che arriva dopo. Che a sua volta è il secondo del primo. Quindi è Do minore il secondo di Si bemolle. Qui Do minore settima una battuta. Fa settima una battuta. E poi c'è turn Around. L'ho detto bene. Re settima. Re7 settima, Sol7 settima, Do minore settima Fa settima Si bemolle quindi è molto classico. Sembra complicato così a parole, ma se lo analizzate, è comunissimo. Questo tipo di, di giro armonico di, di, di progressione, questo è l'armonia. Quindi ruota tutto intorno a questi accordi anche nelle parti successive. Eh, ora vedrò dove, dove possiamo arrivare, che no, le mie lezioni diventano eh, tipo andare a scuola sei ore e mezzo. Eh, allora, l'armonia l'ho detta, eh, andiamo a vedere un attimo il basso. Io come sempre vi consiglio anche di ascoltare la melodia, soprattutto nei brani eh, jazz, cioè quindi il tema diciamo e soprattutto nei brani di Johnny Mitchell che non sono mai scontate melodie io ho parlato anche molto recentemente con delle cantanti soprattutto una mia amica Elisa che saluto ehm, che, che studia jazz, suona, suona, canta jazz, è una jazzista e mi ha detto che questo è uno dei brani che richiedono veramente uno studio molto molto particolare perché appunto come vi dicevo Johnny Mitchell non è mai banale e se esaminate appunto la melodia eh, si sente che eh, non è insomma la, la classica melodia pop eh, di oggi insomma eh, questo è bello dello studio di questi brani secondo me quindi date un occhio anche alla melodia o ascoltatela almeno cioè fateci attenzione il basso come, di, come ho detto prima Giacomo utilizza tutti i suoi cliché eh, quindi innanzitutto il sound eh, ovviamente come avete visto nel video della mia cover pessima <ride> dove sono riuscito con un'applicazione a togliere giaco, non me ne voglia, eh, a togliere basso e, e a crearmi quindi una, una specie di base il suono che, che si sente molto bene in questo brano come dicevo, c'è solo lui praticamente all'inizio. Eh, è il classico sound di Jaco con il tono eh, bello aperto: non vi dico tutto, ma secondo me è un buon tre quarti aperto. Pick up al ah, manico chiuso e pick up aperto al ponte. Io suono qui. Penso che. Non solo per un discorso di sound, potrebbe funzionare anche così. Ma mi torna bene anche per lo staccato, soprattutto. C'ho più controllo per il muting, eccetera, eccetera. Quindi io mi, mi trovo bene qui, vedete voi. E l'altro consiglio è, prima di... di, di, di, di addentrarsi nello studio dei, dei dettagli proprio, mettere quella che io vi fornirò nel link qui sotto, la, la base solo batteria, quindi per, per, per sentire l'andamento de, delle percussioni, batteria quello che è, di questo brano. Lo mando, la rallento un po', e inizio a suonare qualcosa conoscendo gli accordi e, e, e comincia a cercare lo stile, appunto, di, di accompagnamento di gioco: quindi il groove, mi, bemolle, si, bemolle. Uh, <laughs> uh, quindi questo è un po' una specie di accompagnamento di... <ride> sullo stile suo come vedete ci sono tantissimi chi ha seguito anche i miei libri su, su Giacomo proprio nel capitolo cliché qui è un chiaro esempio quando fa ad esempio Chiaro esempio, quando fa ad esempio... Yeah. Eh, un esempio tipico è questa, eh, questo passaggio che ripete anche nel brano, che ha riproposto in mille altre occasioni, questo. Eh, scusate. Se ci fate caso in The Cirque, in, in tantissimi brani, questa... come possiamo chiamarla? Eh, questa linea che praticamente in si bemolle sarebbe si bemolle quindi su, io la prendo il primo tasto del la poi l'ottava e re a vuoto eh, B, sol a vuoto sol fa quindi di nuovo il terzo tasto ha usato moltissimo, moltissimo. Esaminate, eh, se ne avete voglia, chi ha comprato il libro. Andate a vedere nel capitolo cliché mi pare di averlo inserito questo, altre caratteristiche di Jaco l'inserimento per esempio che mi piace moltissimo quando fa eh, nella battuta eh, siamo battuta 24 quindi arriviamo da con molto accento questa è un'altra caratteristica di giaco far sentire le corde a vuoto in questo caso il mi a vuoto specie di appoggiatura sul fa se, ci fate se vi ricordate l'ha riproposto tantissime volte non mi ricordo quando ma la, no la corda a voto con tanto accento un accento bello eh, sottolineato eh, oppure nella battuta vado veloce ragazzi perché se no è difficilissimo tanto trovate lo spartito con senza tab eh, come vi pare battuta 27 c'è cioè la prima diciamo eh, difficoltà un po più elevata ovvero questa cosa qui alla mia eh, la mia trascrizione l'ho scritta eh, in questo modo cioè al mio orecchio ho, ho sentito non è semplicissimo ho sentito che fa un'appoggiatura un da Mi bemolle, quindi anzi un, un legato, questa cosa qui, primo terzo tasto e La bemolle, quindi primo terzo, primo tasto del de Sol, e poi due terzine, quindi sono qui, Quindi secondo tasto Mi bemolle, Re bemolle, potrebbe stare anche un Do però io ho percepito questo Mi bemolle, quindi lentamente da Re bemolle, Si bemolle, Sol, Mi a vuoto. la loop, partite piano, cantatela, okay. quando avete trovato poi la diteggiatura e il meccanismo automatico allora arriverete sicuramente meglio di me alla velocità originale. Okay. Poi volevo vedere, ah, un'altra caratteristica tipica del brano proprio, è su Mi bemolle questa cosa qui. Che fa più volte durante il brano, è un po' la, eh, diciamo, la, la, la firma del brano. Quindi eh, terzo quinto tasto del Re fa Sol. si bemolle sulla corda di sol si si sol si bemolle ovviamente un'altra cosa che volevo dirvi sono le ghost eh, andiamo a vedere facciamo un girettino dall'inizio lentamente allora si arriva dopo l'intro queste sono le prime 6 battute quindi eccetera quindi attenzione anche alle coste che sono un elemento fondamentale primario proprio del groove di basso e, dunque poi cos'altro volevo dirvi e, fate caso anche alle note che utilizza che suona già, ad esempio sul si bemolle mette molto spesso eh, il fa diesis quindi queste note di ritenzione eh, oppure sul sempre sul Si bemolle il Mi Mi naturale, quindi la quarta aumentata gioca molto su, su queste caratteristiche eh, e poi lo staccato ecco, lo staccato per lo studio appunto del classico staccato di Giacomo questo è un brano eh, direi perfetto quindi, eh, come dicevo prima studiare un brano del genere non è solo poi arrivare a rifarlo più o meno bene è anche eh, per chi è amante proprio di questa tecnica diciamo di questo tipo di modo di suonare basso eh, è un ottimo studio per in, diciamo immagazzinarla questa tecnica eh, ma è farla propria quindi riproporla poi nelle proprie Ovviamente questo, come dico sempre, non è copiare, è prendere da chi eh, ci, ci piace. In questo caso stiamo parlando di Giacomo, e eh, come mi è stato fatto notare anche ultimamente, io eh, nel, nel mio modo di suonare ce l'ho questo staccato, questo, questa mano destra molto sul, sul ponte, ma il mio non è assolutamente un voler copiare lui, ma assolutamente proprio è frutto di anni di studio, di analisi, di ascolto, eccetera, eccetera. Quindi, ehm, al link qui sotto troverete eh, il PDF con la mia trascrizione, che comunque se, se andate a prendere eh, la raccolta di 70 trascrizioni è meglio, però qui trovate gratuitamente il, il PDF, la raccolta è solo una donazione dell'importo che volete non è che chiedo i miliardi poi ci sono i miei due libri su giaco vi ricordo se siete interessati e vi metto anche la base di batteria così potete studiarci vi consiglio un'app qualsiasi o un programma per rallentarla eccetera e tutto appunto al link che vi rimanda praticamente alla pagina che vi dicevo all'inizio dove potete anche lasciare vostri commenti, richieste, critiche, eh, offese e quant'altro. Per oggi ragazzi mi fermo qui perché volevo essere breve ma eh, dire tante cose, sono andato lungo anche stavolta per, e casomai se avete ancora dubbi a riguardo di questo brano ne facciamo un altro di video, non di brani Alla prossima!